tutti nel video di oggi vi voglio suggerire alcuni consigli di bellezza per aiutarvi al passaggio della nuova stagione per prepararci all'arrivo dell'autunno e per rendere il tutto più semplice prima però ricordatevi di mettere un mi piace al video iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando caricherò un nuovo video l'autunno è eh, innanzitutto una stagione di passaggio una stagione che inizia eh, con delle temperature molto calde e finisce con delle temperature molto fredde quindi è un continuo eh, rivoluzionare, modificare delle nostre abitudini all'inizio della stagione, all'inizio dell'autunno si continuano ad utilizzare le stesse abitudini che avevamo in estate alla fine dell'autunno invece si eh, utilizzano le eh, stesse abitudini che poi utilizzeremo per tutto l'inverno e nel mezzo appunto c'è una continua rivoluzione, una continua modifica delle routine e quindi dei continui cambiamenti per quanto riguarda i capelli durante l'estate sicuramente ne avranno risentito di sale e di sole quindi eh, andate dal parrucchiere e tagliateli se volete tagliarli molto tagliateli, più li tagliate di sicuro meglio eh, staranno i vostri capelli se volete soltanto eh, tagliarli le punte tagliate solo le punte ma tagliandoli darete la forza di eh, affrontare la stagione più fredda anche il colore dei capelli se volete potete modificarlo alla stagione quindi rendere i capelli con toni più caldi eh, più rossicci più marroni insomma adeguare il vostro colore di capelli ai colori della stagione eh, questa è una delle cose che mi piace molto io ancora non li tingo ma eh, mi piacciono davvero molto i capelli con eh, i colori caldi e autunnali un altro suggerimento che vi posso dare sempre per i capelli è quello di eh, realizzare delle maschere maschere ovviamente eh, che andranno bene per il vostro tipo di capelli io vi consiglio e questo va bene più o meno quasi su, tutti, eh, su tutte le tipologie di capelli e di applicare eh, dell'olio di cocco sulle punte e sulle lunghezze, magari evitate eh, la parte della attaccatura se avete i capelli grassi ehm, dopodiché li andate a coprire con della carta stagnola, li intiepidite con il phon, intiepidite non scaldare, intiepidire e li avvolgete con un asciugamano Fate questo prima di andare a dormire e eh, poi togliete la maschera eh, al, al mattino successivo, il mattino seguente quando vi svegliate. I vostri capelli assorbiranno, avranno tutto il tempo per assorbire eh, l'olio e quindi saranno eh, subito e immediatamente più lucenti, più nutriti e più forti. Preparate anche le labbra all'autunno. Per quanto riguarda le labbra io vi consiglio degli scrub, semplice miele e zucchero, olio e zucchero e poi nutritele con del burro, io vi consiglio eh, il burro di karité ma ce ne sono anche tantissimi altri, utilizzate anche il vostro balsamo labbra se volete o createne uno che eh, preferite, nel canale ci sono tantissime ricette quindi basta che andate a curiosare e troverete sicuramente qualcosa che vi piace, eh, quello che vi consiglio esattamente come per i capelli è di mettere il balsamo labbra prima di andare a dormire in questo modo eh, avranno tutta la notte tutto il tempo per eh, assorbire tutto il burro e eh, vi sveglierete al mattino con le labbra morbidissime per quanto riguarda anche le labbra anche qui adeguatele ai colori dell'autunno eh, con dei colori caldi, dei marroni dei rossi, degli arancioni, insomma i colori che vi stanno meglio se volete essere più alla moda potete utilizzare per questa nuova stagione dei lucidi labbra o dei rossetti eh, un po' più brillanti, eh, i colori lucidi e eh, i metallizzati e anche leggermente eh, brillantinati. Abbiate alcuni accorgimenti anche per le mani che in questo periodo ne risentono eh, particolarmente e anche per queste vi consiglio di. Eh, farvi un bello scrub sulle mani e poi eh, applicare abbondante crema prima di andare a dormire e ehm, indossare dei guanti in modo da svegliarvi il mattino successivo con le mani eh, perfettamente idratate e morbidissime. Per quanto riguarda mani e unghie, io ho già realizzato un video di cui vi parlo appunto di molti trucchi e consigli di bellezza che probabilmente vi potrebbero tornare utile, ve lo lascio casomai linkato giù nell'info box e anche per quanto riguarda le unghie andate a nutrire, basteranno delle 2-3 goccine di eh, olio di oliva ma eh, prossimamente conto di fare un video, una videoricetta per quanto riguarda un olio rinforzante eh, per le unghie il viso è la parte del corpo che probabilmente eh, risentirà di più eh, del passaggio tra l'estate e l'inverno ma probabilmente perché è quello eh, più esposto e anche qui vi consiglio assolutamente uno scrub magari delicato eh, ed adeguato al vostro tipo di pelle e anche qui eh, ovviamente subito dopo lo scrub una crema anche questa adeguata al vostro tipo di pelle eh, dal momento che eh, appunto come vi dicevo prima la stagione è un continuo movimento un continuo eh, rivoluzionare appunto delle routine per non essere obbligati a cambiare eh, crema ogni mese, quello che vi posso consigliare è di renderla man mano eh, più nutriente all'avvicinarsi appunto della stagione più fredda, utilizzate una crema leggera all'inizio dell'autunno appunto, andando man mano a renderla più corposa e più nutriente all'avvicinarsi dell'inverno, eh, non vi servirà appunto a cambiare crema ma aggiungetegli di volta in volta eh, qualche goccina eh, di olio quando andate ad applicarla quindi senza riempire ehm, il barattolino di olio mi raccomando andate a prelevare la dose di crema che andrete ad applicare sul viso ed aggiungetegli di volta in volta eh, qualche goccia di olio fino ad aumentarla all'avvicinarsi appunto alla stagione più fredda e eh, anche per il viso se ehm, pensate che ne abbiate bisogno, realizzate delle maschere viso, anche di queste utilizzate gli ingredienti che avete a casa quindi non serve che andate a comprarle ma una volta alla settimana dedicategli un po' di tempo un altro consiglio che vi posso darvi e questo generalmente non ci si fa particolarmente attenzione ma è quello di cambiare le vostre abitudini per quanto riguarda il make up, non solo cambiando Uh, i colori quindi passando dai colori più brillanti più vivaci a quelli un po' più caldi un po' più uh, autunnali quindi uh, la gamma degli arancioni dei marroni insomma ma anche uh, cambiando le tipologie di um, prodotti per esempio anche passando da un fondotinta liquido ad uno in crema che è più corposo e aiuta appunto a proteggere la vostra pelle questo ovviamente andandolo a um, modificare graduato, graduatamente durante tutto il periodo dell'autunno un altro consiglio che vi do eh, questo è l'ultimo è bevete tanta acqua di questo anche vi ho fatto un video di questo anche vi lascerò il link giù nell'info box ma eh, ricordatevi è davvero importante bere molta acqua in questo periodo soprattutto in, tutta, in tutte le stagioni in tutto il periodo dell'anno ma eh, in questo periodo eh, aiutate il vostro corpo i vostri capelli la vostra pelle ad affrontare poi la stagione più fredda che è quella più difficile appunto per il nostro corpo ma allo stesso modo gli darete modo di idratarsi e di purificarsi quindi bevete tanta tanta acqua e niente con questo è tutto io spero che i miei consigli vi torneranno utili se ne avete altri suggeritemi qui sotto non dimenticatevi di mettere un mi piace al video di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao